Massimo Ranieri, il ritorno in tv su Rai 1, i nuovi progetti e sogni. Massimo Ranieri stasera su Rai 1 con Sogno e Son Desto 3. I sogni e progetti del cantante. Torna questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.30, subito dopo la puntata di Teche Teche Massimo Ranieri, con le repliche del suo show invernale dello scorso anno, Sogno e Son Desto 3. La RAI, dopo aver puntato per tre sabati su Laura e Paola, da oggi, sabato 5 agosto, punta per tutto il mese sulle repliche dell'One Man Show di Massimo Ranieri. L'attore. Cantante e presentatore, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, si è detto molto onorato della riproposizione di Sogno e Sondesto. Ha avuto anche il piacere di rivedersi nella puntata di Tecetecete a lui dedicata pochi giorni fa. Nell'intervista, oltre a fare un salto, doveroso, nel passato. Ha parlato anche del futuro, dei suoi nuovi progetti, e soprattutto del sogno ancora non realizzato. Sogno e Sondesto stasera su Rai 1. I nuovi progetti ed i sogni di Massimo Ranieri. Questa sera su Rai 1 torna Massimo Ranieri con le repliche del suo show del 2016, Sogno e Sondesto 3. Nella prima puntata di questa sera saranno ospiti di Massimo Ragneri Morgan, Antonello Venditti, Arisa, Vincenzo Salemme, Massimo Lopez, Don Gino Rigoldi, Nicoletta Mantovani e in platea l'attrice Valeria Valeri. Il cantante, intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, si è detto molto onorato. Ha inoltre svelato al giornalista quali sono i progetti a cui sta lavorando. In questo momento si trova in tournée con due spettacoli, Malia e Sogno e Son Desto in viaggio. Ha appena finito di girare il film di Roberta Torre Riccardo va all'inferno, ed ha realizzato un musical dark in cui a stento si è riconosciuto. Alla domanda del giornalista su quale sia ancora un suo sogno, Massimo Ragneri risponde. Come tutti i single, il desiderio ora è trovare una compagna che mi raccatti ride. Appuntamento allora con Massimo Ragneri a partire da questa sera con le repliche di Sogno e Son desto.